alla base. Io a questo proposito Lia, ti ho segnalato, adesso non so se poi hai ricevuto, certo. due cose importanti. La primissima è eh, il sito del notariato.it eh, che spero, ecco qua, c'è la, la home page adesso in, in in onda e all'interno di questo sito voi se andate verso il basso comunque se lo girate ci saranno molte informazioni, eh, c'è la possibilità di vedere tutta una serie di raccolta eh, di informazioni e in alto nel menu c'è la possibilità di andare a vedere le guide. All'interno delle guide ce n'è una che è stata pubblicata, è l'ultima recente, che si chiama Conoscere per ah, proteggersi, lì, esatto, eccola, eccola lì. Conoscere per proteggersi, eccola lì, che è un vademecum redatto dal notariato per dare le conoscenze, eh, diciamo, eh, basiche per valutare alcuni aspetti della nostra vita. Si parla di regime patrimoniale all'interno del matrimonio, si parla di di cosa succede quando noi siamo all'interno di un'impresa familiare, si parla di atto di compravendita, si parla di contratti di affitto, cioè è proprio un vademecum che può servire per le informazioni ba base eh, che um, sia una donna che un uomo aggiungerei, perché questo non è solo diciamo, indicato per le donne, con una spiccata eh, diciamo, volontà di aiutare eh, le donne a conoscere delle nozioni base, ma è utile per tutti. Mi ricordi il sito, si chiama? Si chiama ilnotariato.it, scusate, www.notariato.it.